la gioia di ammirare l'atterraggio di questi paracadutisti e invece vedete dal fumoso arancione che il vento è in calma piatta per cui dovrebbe consentire in modo facile, e se il termine facile può essere un termine giusto, l'atterraggio qui in piazza Marconi di questi paracadutisti e che tutti e quattro, devono sbagliarsi e poi ne quindi un attimo di attesa, sicuramente, ma un'attesa che sarà poi eh, suffragata dalla gioia di vedere atterrare i paracadutisti. Chi ha notte, la prima faccia in meglio sta posizionandosi. Ecco lì che stanno arrivando, ma vi lascio qui per commento rimo qui. Questo è Claudio Borin, centrato in pieno, piazza Alconi. Un attimo di suspense. E anche lui, precisissimo, in centro. E eccolo qua, almeno. Ecco. che la bandiera nostra italiana, la nostra identità si raffigura con questi straordinari bellissimi tre colori, il verde, il bianco e il rosso nei cieli di Roma Grazia. Questo è l'ultimo paragalluttista che ha generato anche la gioia di ammirare questo spettacolo. Il tribolore ha tornato in piazza Marcone.